Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi terrà la mappa? Lei Dai, dai, adesso... Dai, dai ti prego. Bravo, ok, così, così, Lord Sol, non puoi perdere tu. No, no. Guarda come No, tira. Oh, sì, sì, sì, Lord Sol. Sì, Johnny, ma... Sì. Cosa stai facendo? Eh, sto guardando Lord Sol. No, stai guardando la scena finale del film. Sì. Mi raccomando, non dire troppo ai nostri amici Non mi piace troppo questo film, Giada Eh, perché... ma magari loro non l'hanno visto, ma, quindi Ma è un piccolo spoiler Non dire troppo Piccolino No, non dire niente mm, Va bene, ah, facciamo una cosa mm. eh, Raccontiamo ai nostri amici chi è Lord Sol Ok, va bene, questo possiamo dirlo Lord Sol, Giada, è un combattente leggendario È un condottiero valoroso e un nemico implacabile Lui è il Gormita più forte di tutti i Solark nella sua lunga vita ha combattuto innumerevoli scontri e lui è uscito sempre vincitore, sempre! sempre. Grazie al potere della sua spada solare, lui riesce a scatenare contro gli avversari attacchi di pura energia alfa che colpiscono con la stessa energia del sole. Ma quindi è furtissimo? Sì, è, un, è una cosa immensa per il sole. Gianni, adesso non diciamo altro, perché in queste puntate tu stai dicendo guarda, un pochino guarda, troppo. Guarda, guarda qua quando lo attacca. Eh, dopo lo guardiamo, no. dopo lo... andiamo avanti. Sì, sì. tantissime cose sì. da fare. Guarda qua, Giada, come fa... <ride> giorni, giorni, sì. dato che stavi raccontando un pochino troppo del film ma, ma non è vero, stavo semplicemente dicendo una cosina no, stavi dicendo un po' troppo infatti. perché non leggiamo una storia inedita dal fumetto? sì, sì, sì, sì, i sì, fumetti inediti, mi piacciono tantissimo sei pronto, iniziamo? prontissimo, vai una nuova minaccia nel cuore del regno della roccia i guardiani sono di nuovo in cammino una nuova impresa infatti li attende Certo che non si può mai star tranquilli Abbiamo appena sconfitto Voidus e adesso dobbiamo ricominciare tutto da capo Anche se questo vuol dire che, che l'avventura continua Non capisco perché la cosa ti faccia sorridere tanto Ora, per fermare il signore di Darkor, dobbiamo compiere una difficilissima impresa Già, il nostro nemico è riuscito a infettare l'Elestar con una scheggia di ombra Garantendosi un contatto diretto con vosso non solo, ora riesce a sfruttare la misteriosa energia Mecha per potenziare i suoi Darkan. Beh, per fortuna Lord Electrion. È così che si chiama, giusto? Eh, ci ha dato gli Ultra bracciali degli elementi. Esatto, e sfruttando il loro potere possiamo evocare una versione potenziata dei protettori di Gorm, gli Ultra Gormiti. Ti sei forse dimenticato che anche i Darkan sono diventati più forti? Certo che no. Ma almeno adesso sappiamo cosa dobbiamo fare! Ci basta trovare quelle colonne e riattivare Guerrieri Mecha! Vedrete! Sarà un gioco da ragazzi! Ma che... ma che ho fatto di male? Ditemelo! Sei... serio? MEGA ONDA OSCURA! Un gioco da ragazzi? Io sono diventato invincibile! E adesso ve ne renderete conto. <ride> Trappola oscura! Gred incanala la sua energia oscura nel sottosuolo, creando un attacco invisibile che colpisce i suoi bersagli dal basso, imprigionandoli con il suo potere malefico. I guardiani sono nei guai! Wow Giada, che bella questa storia! Com'è che va a finire? Eh, lo scopriremo nei prossimi episodi! Uffa, quanta sospagna! <ride> È bellissima, vero? vero? Sì! Ah, Giovanni, io adesso ti sfido ancora perché prima o poi dovrò pur vincere Giada, è una cosa impossibile, lo vuoi capire no, o no? io ho ancora fede perché. Te lo, de per te lo devo vincere. scrivere in caratteri cubitali, cioè grandissimi? No, allora adesso, adesso vedrai, la fortuna sarà dalla mia parte almeno una volta Sai Giada, sinceramente a me spiace che perdi ogni volta, Non voglio che ogni volta perdi, dai, va bene, facciamo sta sfida io scelgo questa allora vediamo, vediamo secondo la mia veloce, veloce secondo io ho già la mia logica aperto. quella vincente è questa qui ah. vedete, guardate che bello. Vediamo. apriamo? io ho già ah, iniziato già vuole Sceli fare molto quella lentamente. Che... Okay, ok, ok, ok ok perché fai così? perché secondo me con lui perde si vede già un po' triste. Eh, un pochino, perché secondo allora, me. Allora, io. Lui, ho sai tro... perché? Perché nei cartoni animati. Non guardare, questo personaggio perde sempre. Va mm, bene, va bene, va bene, allora vediamo io... un po'. Forse è una speranza. Io ho trovato Omega Lord Voidus. Io ho trovato Omega Trooper. Mm. Mm, lo sai che esplodono loro nelle puntate, però. Mm. Vabbè, fa niente. Sotto sotto, sotto sotto il piedino? Sotto la codina <ride> ho il numero 3. Io ho il numero 7. Sulla card? Sulla card ho il numero 9. Eh, non so leggere questo numero. Eh, 7 più 9 è 16. È tipo 104 io sulla card. 104 Non esiste 104, fammi vedere. Ho io, però no, finalmente ho vinto, finalmente ho vinto! È il numero 5! Ho vinto, vedi Johnny, parlavi tanto, tanto, tanto, e invece finalmente ho vinto Ma sì, perché alla fine ho detto, dai, eh, eh, chi, chi Giada è perde esso? sempre! Chi... Non è vero, non è vero, faccio controllare anche allora il tutto quanto in regola, finalmente ho vinto io! Va bene, per una volta, tutte quelle che ho vinto io... Johnny? Dai! È arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica! Eh sì, ci sono arrivate foto, dediche, disegni, ma andiamo sì. per ordine. Iniziamo, iniziamo. Allora, iniziamo subito da Gaetano, che ci manda questo bellissimo disegno, ha disegnato Crios, giusto? Giada? Ha sì, disegnato Crios. Ci scrive: Ciao Gianni e Giada, vorrei tanto partecipare al vostro show. Spero che il mio disegno vi piaccia. Un saluto alle mie sorelle Alessandra, Maria Rosaria e Giulia. Vabbè, speriamo sì. di vederti dal vivo. Allora, sappiamo che qua al Gormiti Show le sorprese non, non finiscono, finiscono mai. mai. Eh. Comunque il tuo disegno è davvero bellissimo, bellissimo. Ah, e c'è scritto che il, il tuo personaggio preferito è Saburo. Piace molto anche a me, piace molto a me. E fa sì. parte del Popolo del Fuoco. È vero, è così, è, è così. È così. Proseguiamo! Sì, Luca! Ci hanno mandato due foto, Luca! Ok, Luca. Ah, ok, la foto del compleanno. Della sua bellissima torta. E la foto della sua collezione super mega gormitica! Allora, ciao, Johnny e Giada. Mi chiamo Luca, ho 5 anni e adoro i gormiti. Ho fatto queste foto per voi e vi mando anche la foto della torta del mio compleanno. Eh, bellissima, buonissima! So che a Johnny piace molto Lord Carrion: eh, Lord sì. Carrion, che è anche il mio preferito. Invece a Giada piace molto Lord Titano. Vabbè, lo sa. lo sa. Sì, lo sa, sa. lo sa. Però, sa. senti, senti, vuole, vuole recuperare. Sentiamo. Sì, allora, ho deciso che la torta dei sei anni sarà proprio di Lord Titano. Sì, grandissimo. Eh. Allora, aspetta, aspetta, mi devi invitare. Mi devi invitare perché dobbiamo eh, mangiarla insieme. Allora, se, se inviti Giada, vengo anch'io perché mm. la voglio anch'io la torta. Guarda che bella che è. Sembra buonissima. Oh, che buona. E ha una collezione stupenda. Wow. Ha tutto: Panini Magazine, tutto. la Torre Neca, disegni, il bracciale, bravo, bravo, bravo, Lucas, è super gormitico! Amici, se voi volete vedere i vostri disegni e le vostre foto qui sulla nostra bacheca gormitica, sì. mandateli a gormitishow.gormiti.com e gormit le mostriamo nelle prossime puntate. Giada, cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social. Vai. Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi! Mettete al tantissimi like! Ma tantissimi una pioggia di like non ci resta che salutarvi, un saluto da Johnny e Giada, ciao! ciao.